tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi Hanno capito forse, se non so proprio conti che sta per arrivare la resa dei conti Forza che è giunta l'ora in furia la battaglia per conquistare la pace per liberarli l'Italia Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile e viva i partigiani e festa da qui già un germano, alza la mano destra al saluto romano, ma se per caso incontrano gli altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che giunta l'ora, infuria la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, debili partigiani e da qui. C'è un germano, alza la mano destra al saluto romano, ma se per caso incontrano gli altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani, forza che è giunta l'ora in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia, scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, dei vivi partigiani e festa da prima. In queste settimane i cari tedeschi catturano le nespole perfino sui peschi L'amato Dulce e fiore ci davano per morti Però noi partigiani siamo sempre risorti Forza che è giunta l'ora in furia la battaglia Per conquistare la pace per liberare l'Italia Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile E vivi i partigiani e festa d'aprile